No, in due parole abbiamo ricordato tutte le proposte che abbiamo discusso a lungo durante le nostre assemblee, eh, ci è stato detto che sulla questione del reddito, perché noi eh, appunto abbiamo ricordato la questione che eh, mettere un limite di reddito di quasi 6.000 euro all'anno è sotto la eh, le statistiche dell'ISTA del che comunque con il reddito di 6.000 euro all'anno non puoi eh, trovare casa, costruirti un futuro fuori dai cas. Su quella parte ci è stato detto in modo semplice no, perché la normativa prevede questo e anche se a Torino Uh, dovessero decidere di lavorare su, su questo tema, non possono farlo perché non possono essere gli unici in tutta l'Italia a, um, a cambiare diciamo, l'interpretazione di questa, di questa normativa. Invece sul, um, sull'altra proposta um, il preavviso di 24 ore. Abbiamo chiesto almeno di eh, iniziare a avvisare le cooperative quando partono i controlli sui redditi di queste persone. C'è stata un po' un'apertura, possiamo dire, al dialogo, eh, riporteranno le nostre proposte ai, colleghi, ai loro colleghi. Eh, forse su quel tema si può ottenere qualcosa. Speriamo bene. Inshallah, insha Aggiungo solo, abbiamo anche insomma, evidenziato che rischia di diventare un problema che riguarda tutto il territorio eh, metropolitano e abbiamo chiesto che venga fatto un tavolo eh, che veda coinvolte anche Comune eh, e Città metropolitana, eh, su questo la disponibilità della Prefettura c'è, ovviamente eh, si tratta di avere la disponibilità anche degli altri soggetti e a me sembra che eh, insomma, a questo punto sia importante continuare a, eh, a esserci e a sostenere questa lotta eccetera perché questa intanto questa minima apertura che è stata fatta sulla dentistica ovviamente potrà eh, andare avanti anche magari eh, se la lotta sarà significativa e continuerà e c'è stato anche detto che eh, insomma il tutto dipende dalla normativa nazionale ma anche Evidentemente le decisioni eh, del Ministero perché è eh, stato detto che verranno riportate queste cose al Ministero. E ovviamente, una cosa è riportare una richiesta di un singolo al Ministero, una cosa è eh, poter dire che su un territorio c'è una, una vera e propria campagna, una lotta dei beneficiari, dei, dei diretti interessati e delle associazioni antirazziste eh, e solidaristiche. Eh, sul punto, questo ovviamente può, eh, può dare più forza anche al messaggio che arriverà al Ministero, quindi credo che sia importante esserci e continuare a esserci. Sì, per chi lavora nei CAS, quello che abbiamo chiesto sostanzialmente dal punto di vista pratico, tecnico, è che eh, il provvedimento che applicano di revoca per, per questioni di reddito sia identico al provvedimento che applicano di inizio della revoca di accoglienza, anche per chi ha commesso, non ha rispettato sostanzialmente i regolamenti di cassa, utilizzato violenza eccetera eccetera. Questa cosa qui ci permetterebbe di avere più tempo perché ti viene sostanzialmente comunicato che inizia il provvedimento di revoca dell'accoglienza per questioni di, di reddito, tu eh, vieni audito dalla, dalla prefettura, porterai eh, un po' la tua storia, dirai che stai cercando casa, che non stai cercando casa, abbiamo fatto anche... <coughs> Abbiamo fatto l'esempio al tavolo eh, di un lavoratore che eh, sostanzialmente ha ricevuto la revoca dell'accoglienza ma era stato truffato perché il datore di lavoro aveva dichiarato che guadagnava dei soldi che in realtà non aveva mai guadagnato e quindi è finito per strada e non aveva neanche guadagnato quei soldi. Abbiamo fatto presente che eh, se il percorso per uscire dal progetto e ricevere la revoca dell'accoglienza è identico a quello che eh, succede nel caso di un altro beneficiario che non ha rispettato il regolamento, che ha aggredito un operatore o qualcun altro è più tutelante e gli si prende del tempo. Su questo forse, se continuiamo eh, con la mobilitazione, eh, c'è la possibilità, tra virgolette, di, di vittoria, ma dobbiamo continuare, dobbiamo essere di più eh, e andare avanti sostanzialmente. Loro sono disposti a, a inviare al Ministero una comunicazione di quello che chiediamo, anche, su, anche sull'interpretazione del reddito. Noi abbiamo portato Dato, non un dato casuale, una soglia di reddito casuale, ma quello che dice l'Istat sulla soglia di povertà, sulla soglia minima di povertà eh, in una città del nord. Eh, forse po potremmo anche provare a immaginare, eh, non so, da un punto di vista legale, eh, cosa si possa fare su questo, no? Cioè, la norma si può interpretare, abbiamo anche ricordato che in altri casi è vero che c'è la norma, ma la norma si può interpretare e gli abbiamo ricordato che con tutto il procedimento di non solo asilo, che era una, una sperimentazione che aveva fatto la prefettura di Torino con i CAS, eccetera, eccetera, qualche anno fa, la norma si è rafforzata, tra virgolette. Deve esserci la volontà politica per farlo, evidentemente. E adesso facciamo la traduzione in Urdu o in Pasqua, non so.